Il concetto che devono secondo me cambiare anche tanti approcci di strategie, metodologie educative all'interno oh, dei contesti scolastici. Ci sono delle perle, eh? nel senso di eh, perle educative parlo, quindi di scuole fatte in un certo, certo modo e sì, via sì. discorrendo, perché non si può generalizzare assolutamente però secondo me il sistema scolastico italiano oh, dovrebbe eh, rivedere alcuni, alcuni aspetti, alcuni, alcuni punti. No? Ora pensa un attimino, ci saranno un sacco di assunzioni no? con il problema eh, della pandemia sì. e via discorrendo. Allora, oltre alle competenze di un insegnante nell'ambito scolastico, perché prova a immaginare, eh, c'è quello che accetta subito perché oh, è un posto, diciamo, uh, pubblico, no? C'è quello che magari si sente stanco di insegnare, c'è quello che... Eh, eh, basta un poco di rumore magari può anche schizzare c'è quello che sì, certo. eh, tu lo vedi quando va ad insegnare ed è proprio quasi annoiato non ti trasmette quella passione quell'amore per la materia perché questo spesso tu senti dire a scuola eh, suo figlio è un ragazzo intelligente però correrebbe un pochino di volontà in più ok ma la volontà da che cosa deriva la volontà non è altro che quell'interesse mosso per quell'argomento e l'interesse chi te lo deve smuovere l'interesse perché si dice che una lezione deve partire dall'interesse del minore te lo deve trasmettere la persona che hai di fronte, quindi l'adulto di riferimento, l'insegnante, no? Oppure ecco, a monte, oppure a monte comunque anche i genitori. Certo. No, eh. ovvio, i genitori, nei caso, i genitori, non riguardanti la materia in sé, ma il piacere dell'apprendimento, il piacere della scoperta, il piacere sì, a questo punto se vogliamo dell'evoluzione e della crescita. Comunque ricordiamoci che nel momento in cui il bambino inizia ad andare a scuola, ha già passato a volte anche un po' di anni. All'interno di un'altra comunità educante che è la famiglia, appunto. Quindi è un po' come se, tra virgolette, agli insegnanti arrivasse un pacchetto, mettiamola così, ecco, che in qualche modo ha già dei suoi connotati. Poi ovvio, sono ancora in fieri, sono ancora work in progress, <coughs> ci mancherebbe, però diciamo che comunque una sorta di imprinting al bambino così, è stato già dato. Sì, perché in tutti i miei progetti un elemento,. Oh, fondamentale è la condivisione strategica con la famiglia. Perché okay. questo? Perché quel classico patto di corresponsabilità, classico patto di corresponsabilità non sia soltanto sulla carta a livello educativo per la condivisione delle regole, ma sia soprattutto anche nel concordare in cosa sia meglio fare per aiutare ogni singolo alunno a dare il meglio